Salve a tutti i bolletti! Ciao a tutti i bolletti! Un ciao anche da bevita, come ti abbiamo insegnato. Siamo qui perché oggi ci sarà la notte degli Oscar, infatti questo è il nostro letto da dove vedremo, dall'altra parte c'è cioè la tv, la notte degli Oscar. Ma non ve la facciamo vedere perché è tutto un disordine. Siamo pronti, comunque, capellino da regista, occhialetto da regista, sciarpa di classe. Prendi tu l'Oscar? Prendo io l'Oscar naturalmente. Quel il Pepito d'oro. Il Pepito d'oro. Per quanto riguarda le votazioni ri dell'Oscar, purtroppo non abbiamo un vincitore perché i quattro commenti hanno segnalato tutti film differenti. Mentre per quanto riguarda il Pepito d'oro abbiamo un vincitore. Per. Votazione maggiore Pepita d'oro viene assegnato a Piccolo Principe Se volete vedere il nostro, la nostra recensione del Piccolo Principe cliccate in alto Per quanto riguarda invece i commenti migliori che abbiamo scelto abbiamo scelto lui Pieri Comics che è un bravissimo fumettista Mattia e che segnaliamo per andare a vedere i suoi video di animazioni che sono sempre molto divertenti è vero è vero mettetegli un uh, mi piace e iscrivetevi al canale siamo così manda a vedere gli Oscar uh, adesso c'è la pubblicità e e abbiamo quasi finito di vedere il re a Scarpet. Solo vestiti, vestiti. Ma che bello gioiello, ma con di rondello. Volevo vedere i film, volevo vedere attori, volevo vedere le candidature. Non ci importa niente dei, dei, dei, dei, dei sandali, di quella col vestito color popcorn. Poi, soprattutto, questi doppiatori di Sky. Questi traduttori ehm, Simultane. simultanei che non. Non traducono come cavolo gli pare. Sì, e soprattutto con sta, sta pronuncia simile inglese, che non si capisce se sono stranieri o se sono italiani che parlano male. Ecco, no? li potete sentire di sottofondo. Sì, Sembra di guardare un, un. programma televisivo di quartordine, sai tipo C Miracle, Blade. <ride> Miracle Blade. Miracle Blade. Pancia piatta snelli, Sam. Continuiamo quella notte se ci vedrà ancora a svegli. Se arriviamo ai sem miracolo. <ride> La notte degli oscar è finita. Alleluia, così sono andati a dormire, non abbiamo più. E il giorno dopo, perché questo è il giorno dopo, eh, abbiamo deciso di dire le ultime cose che abbiamo visto sulla sì, notte degli oscar. far video sulla notte degli oscar, alla fine dell'oscar, ai 6 di mattina era qualcosa di impensabile, <ride> fra il raffreddore e il sonno. Anche adesso non è anche che adesso... ci siamo ripresi tutto, però... Um, Diciamo che la notte degli oscar mh, ha preso un pollicione in giù per il presentatore. È stato molto pedante sulla battuta de, riguardo ai colori. Sì, neri e immaginazione di neri. sembrava sì. Purtroppo non abbiamo visto in diretta gli oscar l'anno prima che erano molto più fighi. Sì, perché purtroppo non c'era ancora la diretta dovevamo avere Sky, noi non abbiamo Sky. Quest'anno invece la diretta è stata messa in chiaro su TV8. Eh, tornando agli Oscar... Mm. Eh, L'ha fatta! Sì! L'ha fatta! Il nostro Leo ha vinto l'Oscar finalmente! Cassarola! Noi ehm... abbiamo esultato un po' come tutta Italia, per favore, un po' tutto il mondo. Le... <ride> È come, che ne so, è come la Repubblica di San Marino che arriva ai mondiali e vince Penso invece chi scelte. ha preso tanti Oscar Matt è stato... Max, che io non gli davo uno sputo pur essendo un fanatico dei film anni 80 <ride> un grande ammiratore del post apocalittico non gli davo uno sputo a Mad Max perché mi sembrava solo sono stati molti Oscar tecnici sì, vogliamo sì. dire che comunque hanno premiato il lavoro dietro a storia. Ma adesso passiamo al vincitore dell'Oscar che interessava a noi, ovvero Inside Out. Era un vincitore quasi annunciato. Sì, ci aspettavamo un po' tutti. Noi non, io non so particolarmente d'accordo, mi dispiace. Non mi <ride> non, non ha detto niente di che Inside Out. E su cosa altro non sei d'accordo? Sul fatto che Sylvester Stallone non ah, ha preso ah, l'Oscar. Eh. Pensavo... Cioè, Oscar. è stata una notte dell'Oscar lunga alcune cose ci sono piaciute altre un po' meno specialmente i doppiatori che lo ribadiamo erano penosi comunque questo era tutto quello che avevamo da dirvi sugli Oscar spero di aver, di, che vi abbiamo divertito un pochino tra le battute, la notte, il nostro letto pepita che vi saluta insomma che adesso dorme beata lei Ah, ah la prossima gente lunga yeah. vita eh. e prosperità eh. no mi sono parato lunga vita considera e prosperità considera che c'era anche l'omaggio a Leodard Nimoy e eh, chi ha fatto successo? Spock. Ah beh sì, tu dici tra il molti quello che è passato con tutti i. Sì. Ah, la parentesi, commuoviamoci ragazzi. Sono passati tutti quelli che sono morti. E Sergio Leone, Oscar, a carriera. no Che Sergio Leone! Chi era? E andiamo rigore Sergio Leone! Io, vabbè però ci sono abbinati, <ride> dai! Va bene! Era una, chiudiamo con questa immagine di Ennio Morricone che ha vinto Orgoglio italiano e vi facciamo un lunga, lunga vita, vita e, e prosperità. prosperità.